Se la toglie? Non se la toglie? Se mm. ci regala il mondo di TikTok se cerchiamo hashtag Deniz Dosio. Mi ah. ah, ah, un quarto. Ah, mi sono <ride> <mi> son bagnato. <ride> Cosa fa? Cosa fa? <ride> Buon day e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua con Victor. Alla, ciao a tutti, ciao Allora, oggi siamo qui con un video assurdo Già dell'incredibile Perché stiamo per fare la reaction La reazione ai TikTok del nostro eroe Dennis Dosio Del nostro idolo Dennis Dosio Capo numero uno Io rosico ragazzi Perché mi ha bloccato senza un apparente motivo eh, Quindi Dennis Se guardi se questo se video, video sbloccami, sbloccami Per favore Perché voglio essere viziato <ride> quindi viziatine di tutta Italia siamo qui oggi per reagire ai TikTok del nostro Dennis Dosio. Per chi non lo conoscesse, perché non è scontato che conosciate ah, Dennis no, Dosio, infatti. è quello che fa le storie uh, su Instagram, su Instagram, perché Su Instagram, Instagram, su Instagram <ride> uh, dove cerca di riprodurre principalmente dei film: soprattutto 50 sfumature di grigio. <ride> sì. lui, fa, lui si sente attore, e quindi vizia le sue viziatine, le chiama così, fa queste storie dove si tira via la maglietta, dove fa un po'. non, non so come definirlo. Comunque, sì, è un bel tipo. Cioè, sta spopolando. È andato da Barbara d'Urso. Ovunque. Cioè, io dove mi giro, mi giro, vedo Dennis Dose. Cioè, a volte, ovunque. A volte mi, mi, mi capita di svegliarmi durante la notte e sento. Abbiamo fatto un'introduzione abbastanza mm. lunga Sì, è parte lunga <ride> ma precisa Precisa, abbiamo fatto, abbiamo fatto il che curriculum è... di Dennis Dosio esatto. Quindi lasciate un bel mi piace Commentate con hashtag Dennis Dosio <ride> Dosio sblocca <ride> Per favore, ti prego <ride> Perché mi è venuta questa idea? A parte che, vabbè, io faccio un botto di reaction su TikTok Adesso da un po' che non ne facevo, so che vi piacciono tanto Ma ultimamente sui per te di TikTok mi esce sempre Dennis Dosio Su Instagram non bastava Su YouTube anche... nemmeno <ride> Su YouTube nemmeno, anche la home di YouTube è piena. piena TikTok mancava però, è apparso anche qua, quindi cerchiamolo Partiamo col primo, che ha un outfit molto molto sobrio Una camicia da jaguar, cos'è? Eh, la camicia del brasiliano Eccolo, lui è ballerino, hashtag ballerino Sta. qua è proprio il signor sta schiaffeggiando la sua viziatina le parole le sa eh le parole le... Le sa tutte tutte però qua non, fa mos non mostra il fisico ancora no secondo me perché è ma perché era il primo eccolo il secondo si fanno i capelli eccolo qua <ride> misto con ma cosa fa cosa fa <ride> cosa fa <ride> L'unica cosa che gli manca da asciugarsi <ride> eh, Lì non, non si asciuga eh Si asciuga il pezzo sì, Poi bello, cioè capito Cioè io si esco adesso, capito Inizia a grondare, che ci fuori ci sono quasi 40 gradi A Milano ci cioè, sono quasi 40 gradi E lui si fona Si fona, si fona cioè, è già asciutto Cioè i capelli asciutti lui si fona Lui non ha paura del caldo no. Hashtag Denis non teme il caldo Giuseppe Men's no hot. <ride> Cazzo, però c'ha dei occhi. Stavo per secondo te sono veri o sono le lenti? No, no, sono veri. Son son veri. veri. Vabbè, questo qua è abbastanza è sobrio. Sobrio, molto sobrio. sobrio. Eccola. Eccolo. Eccola. Eccolo. <ride> Madonna, guarda che muove. Guarda guarda. Eh, questo però è un must, eh. Anche questo. Mm, sì, <ride> Anche questo. Sempre, sempre, si Ma poi mi fa, fa male, perché lui, lui sorride sempre, eh. Cioè, si guarda le mani. Ma guarda, c'è un tic secondo me, eh. un tic, <ride> da Barbaradurso l'hai visto. C'è il tic che vuol far vedere la fossetta eh. e si morde, si morde le labbra e fa... <ride> è vero ho visto anch'io mm -hmm. ma secondo me perché ha fa fatto talmente tante storie dove lo fa dove lo fa e è, è rimasto un sacco di gente che magari ha il septum e c'hanno hanno vizio di far così mm. e poi esatto. pure di farlo ti rimane ti rimane Ecco. ma come fa a star con la felpa con sto caldo eh, vabbè sì, ecco. qui mi fa vedere un po' il petto niente di più sì. eccolo ah, qua mi centro Milano zona Garibaldi sì, capellino spinto. rosa super sobrio ci sta, c'è stile il capellino e qua Ah, fa, fi ah, fa finta, eh, fa fa finta cioè, di non come essere se... video es come, cioè, come se non fosse programmato che il video glielo stessero registrando no no no no no no no no no no no anche noi Influencer Capita no no no fantastico, no Mi no una no no no no no no no no no no no no no no no no non no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Ecco. Ma sbaglio, guarda qua, non c'ha capelli. Eh, oh, cosa fa? Se la toglie? Non se la toglie? Mm. Non l'ho capita, però, perché non no. ha fatto nulla? Non oh. ha fatto nulla, Dennis. Io aspettavo che tu togliessi la maglia. Volevo vederti un po' più nudo. Su Instagram non posso vederti così nudo perché. mi hai è bloccato. bloccato. Cerchiamo su TikTok. Vediamo cosa esce oh, se io. cerchiamo hashtag Dennis Dosio. Quindi vuol dire solo un ah, video. ok, le reaction, i video che vanno un botto dove rispondono alle sue domande alle sue, All ai suoi su complessi insomma quello che si inventa lui ci regala il mondo di tiktok se cerchiamo hashtag denis dosio eccolo ah. <ride> sto volando oh zio no no no preno, no no <ride> E poi io che faccio presto! Ci metto vent'anni per essere un vestito! <ride> Sto volando! E eh, restituisci la penna! Eccolo! Ok! <ride> Le persone normali, che dici? Ci riesci? In realtà non ne ho la preferita. Ma vediamo se questa è approvata. Allora, io volevo fare una considerazione perché non riesco a capire. Ma cosa? Mi ricordi che fatto domando e te la risponde Come? Mi ci bambino! Allora, che antidoto! Ma che antidoto! un po'. Credo mi spetti un obbligo. L'obbligo è che nel maggior tempo possibile. Carici la palla e a, a te! Dove è bastato? Spero mi, credo, credo mi un Lui è un dominatore, non un altro hashtag. Hashtag Dennis dominatore. Dominatore. Madonna, quanta roba, quanta roba strana che gira sul web comunque. Proprio. No, mamma, mi stai sudando Giuso. Non si vede in camera? No, non si vede. Non si vede. Bagnato. Si è bagnato, ha visto Dennis e si è bagnato. Come fa lui a star con la, con la felpa, non lo so. Fel felpa, c'ho la felpa e poi sotto <ride> niente, niente. Come ricordate che non esiste. Te se non il cazzo! E meglio io Marcolino mi sa! Edizione! Ce vizi, ce sei vinzi! <ride> <ride> Ma cosa, fa? Cosa? cosa fa no no no faina no faina E vero se... È sembra che gli viene un attacco di sì, un attacco di pilletto oh mio dio sto volando sto volando che okay. so che ti piacciono ti piace il pesce <ride> non l'ho perso questo ma che cazzo devi <ride> non siete un bicino. Non so, mica ho bisogno di una mano prima. Ho mandato io a voi una bella Manco noi ci credevamo. A che cosa? Esenco io. Che sei mio. Tutta a stupidità. Raga, lui ha vinto. Lui ha il premio. Sì, assolutamente. Lui ha vinto tutto. Ha vinto? Assolutamente. assolutamente. Grande faina. Avanti faina. <ride> Mi sto emozionando. Devo viziarle? Vai, vai, vai. Devo viziare sì. le tue tappe. No, vizia a me. Devo vai. viziare te. Sì, vai. Ancora non ci credo. A cosa? Che sei tutto mio. <ride> ah, mi sono bagnato. <ride> mi son bagnato. <ride> Amica ha bisogno di una mano Comunque raga Allora il trash finisce qui Questo video è stato abbastanza Bas imbarazzante abbastanza Non per noi <ride> Per lui Lui è abbastanza imbarazzante Ti mando un saluto Denis Lasciate un bel like Passate dal canale di Victor Che abbiamo fatto un video anche sul suo Iscrivetevi Vi lascio anche i nostri nomi di Instagram Qua Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto. Victor trattino basso U Ugo trattino basso Nico. Commentate con hashtag fino alla fine se avete visto il video fino alla fine. E Dosio sbloccami. Dosio sblocca Victor. Vole essere iniziato. ci contiamo. Oh davvero Dosio, sul serio. Io adesso sbaglio le video. Iniziato. Infatti... Eh. Ti scassi, io non posso scassarmi. Comunque bella raga, l'altro la, la sta durando più di <ride> <la, ride> un video. 20, video. E, volevo dire qualcosa, mi sono dimenticato. Vabbè, pazienza. Sophia, Ciao, fiatiamo. Ciao mm